Ciao Enrico, ciao Franca, ci sono delle persone collegate in Zoom e adesso forse riusciamo a far vedere anche qua. C'è lo schermo tutto ingombro dal titolo. Eh sì, perché Pasquale ha messo, allora, ha messo il, la copertina del libro, perché purtroppo i libri dovevano arrivare stamattina, invece non sono arrivati. E quindi vedremo, se qualcuno è interessato e vuole poi... Lo, lo possiamo mandare o comunque ci arriveranno nei prossimi giorni. Purtroppo ecco qua, ecco, purtroppo non, al momento non ce li abbiamo. Ecco, bon, direi che a questo punto possiamo cominciare? Sì? Bene, eh, possiamo iniziare. Scusate il ritardo un po', ma insomma è la prima volta che facciamo questo, questo collegamento, una presentazione con il collegamento a distanza. E, vabbè, eh, intanto questa sera presentiamo questo libro di Pasquale Pugliese Disarmare il virus della violenza e casualmente capita anche oggi che è il 25 novembre eh, che è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne quindi mi sembra che siamo anche benissimo in tema e, mh, Questa presentazione fa parte di un ciclo di, di presentazioni Ehm, che sono già iniziate un mese fa e andranno avanti prossimamente sul sito del Centro Studi Sereno Regis potete anche trovare il programma allora eh, io direi che dato che siamo appunto siamo un po' in ritardo inizierei subito chiedendo a Piercarlo di presentare intanto Pasquale perché <ride> loro hanno condiviso per molti anni eh, il lavoro nel movimento non violento eh, Piercarlo Racca che è qui del, della segreteria Miera Movimento Non Violento Piemontese del Movimento Non Violento nazionale presenta Pasquale però magari mettiti vieni o vieni qui sì vieni qua un momento tu e poi mi sposto poi vieni. ecco va bene allora, in parte eh, dirò cose così su Pasquale che ho conosciuto direttamente per avendolo avuto la frequentazione nel Movimento Non Violento e in parte le ho prese dall'appendice dall del libro perché c'erano cose che io eh, non sapevo. Eh, comunque, il così. Allora, partiamo subito dicendo che eh, Pasquale è nato a Tropea e poi si è spostato a Reggio Emilia. Ha frequentato l'università di messina e, e, e in quel periodo diciamo anni 80 eh, in cui le università venivano anche occupate così periodicamente eh, lui era così il, diciamo nel movimento la pantera ecco e credo sia proprio in quegli anni che lui ha avuto occasione di incrociare la rivista azione non violenta così eh, per cui così ha cominciato a avvicinarsi. Poi nel 90 ha partecipato a una marcia a perugia Assisi, e ha conosciuto Pietro Pin. Ecco, credo che questo sia stato proprio l'input eh, eh, di cui poi lui ha assunto poi degli impegni. Teniamo presente che subito l'anno dopo c'è stata la prima guerra del Golfo e credo che lui abbia partecipato a delle manifestazioni, cioè abbia iniziato lì. Poi gli anni dopo, eh, dopo il 91, c'è stata la guerra nel, in quella che era la Jugoslavia e eh, lui si è impegnato comunque in, uh, a Reggio Emilia uh, per mettere la tenda, una tenda in piazza che sarebbe la tenda della pace per, uh, nella guerra dei Balcani. Ecco, per quanto riguarda il, uh, il movimento non violento, eh, lui, eh, credo, la prima frequentazione l'abbia avuta al congresso di Fano eh, del 97 ed era anche l'anno in cui si era trasferito a Reggio Emilia per lavorare nei gruppi educativi territoriali. Ecco, Il congresso successì, eh, nel congresso del 97 è stato eletto nel comitato di coordinamento del Movimento Non Violento, quindi iniziano delle frequentazioni così magari ogni due o tre mesi si facevano delle riunioni. Nel congresso successivo di Brescia, lui oltre a essere eletto nel comitato di coordinamento, assume anche degli incarichi in quello che era il consiglio direttivo del Movimento Non Violento, in particolare assume la carica di segretario che significa eh, fare da spalla quello che era, il, quello che è, era ed è ancora il Presidente del Movimento Non Violento. Cioè la spalla a valpiana quindi tante iniziative che si decidevano, le decidevano assieme. Lui e Mauvalpiana. Ecco, io in quegli anni l'ho visto sempre eh, puntuale a tutte le riunioni, così che se ne facevano con, periodici, eh, con, diciamo, con una periodicità frequente, ecco, eh, ogni, ogni mese, ogni due mesi, a volte ogni 15 giorni quando era necessario. Ecco, su di lui c'è da dire una cosa, che il suo impegno a Reggio Emilia ha portato a qualcosa di effettivamente, eh, secondo me, un valore, cioè, eh, due persone, un Mario Baricchi e Fermo Angioletti, nel 1914 o 15, adesso l'anno esatto ce lo dirà poi lui, vengono uccisi perché facevano una manifestazione antimilitarista eh, contro un, eh, un comizio eh, di Cesare Battisti che invece era interventista e voleva che l'Italia entrasse in guerra. Ecco, quindi i primi due morti eh, della guerra della prima guerra mondiale potre, potremmo dire che sono Mario Baricchi e Fermo Angioletti di Reggio Emilia ora credo ci sia una lapide un qualcosa che ricorda questo evento l'ho visto molto impegnato in quella che è stata nel 2014 l'arena di pace di Verona in cui si è deciso di dare avvio a una campagna ancora in corso che è un'altra difesa possibile cioè eh, praticamente eh, il concetto di difesa non deve essere monopolio dell'istituzione militare. Noi abbiamo bisogno di altre difese, che vanno dalla difesa del territorio e così via. Ecco. Quindi eh, una campagna affinché venga attuato quello che è il dettato della Costituzione, cioè che la difesa della patria è compito dei cittadini e non delle forze armate, insomma. E poi le forze armate pensano solo a un certo tipo di difesa, cioè l'aggressore che arriva dall'esterno, eccetera. Mentre noi abbiamo bisogno di... Eh, di altre situazioni, cioè ci dobbiamo difendere da quella che sono i tagli alla sanità, quella che sono la difesa del territorio. Abbiamo terremoti, abbiamo alluvioni, abbiamo un sacco di cose. Ecco. Eh, non voglio dilungarmi molto, eh, eh, però eh, sempre su con Pasquale Pugliese lui ha mantenuto la segreteria del movimento non violento fino al 2019, quindi una, eh, diciamo per molti anni, ecco, nove anni praticamente. Lui eh, nel libro ricorda, eh, nell'appendice, ecco, diciamo così, o comunque lo dico io, eh, lui, si lui ricorda molto sempre eh, persone, alcune persone, in particolare Nanni Saglio, Alberto Labate e Pari De Allegri. Ecco, Di Nanni, lui eh, continua a ripetere che definiva il movimento per la pace il movimento che non c'è, cioè nel senso che, periodicamente viene fuori quando siamo sulla crisi di un'avventura bellica e poi scompare. Ecco, mentre eh, diciamo così, eh, fra tanti alti e bassi eccetera, ci sono almeno due movimenti che sono presenti in Italia e che con alti e bassi sono sempre una, una fiammella di riferimento, così diceva Pietro Pinna, che sono il movimento non violento e il movimento internazionale della riconciliazione. Però anche se adesso qualcuno dice che il movimento per la pace non c'è, ecco no, invece c'è. E ci fanno anche cose importanti, eh, per esempio eh, diciamo che c'è eh, la rete italiana Pace e Disarm che sta facendo un sacco di cose. Ecco, io poi su Pasquale Pugliese possiamo fare poi delle domande sulla sua persona o altro. Comunque non è uno scrittore così di quelli che scrivono libri, è uno che... Politicamente si è impegnato molto nella non violenza, scrive, scrive articoli, ha scritto e continua a scrivere su un giornale che è azione non violenta e altri giornali eventualmente eh, locali. Ecco, per cui è vivo, vegeto, eh, attivo, eh, diciamo così, e quindi possiamo certamente eh, continuare il cammino assieme. Grazie a Piercarlo. Grazie per Carlo. E questa presentazione di Pasquale è interessante perché così ci, ci dà un po' anche qualche informazione appunto sull'autore no? di questo libro. Adesso io dico solo due cose ehm, velocemente sul libro perché poi lasciamo la parola a Pasquale che ha anche dei materiali da farci vedere ehm, relativi appunto a questo libro e chi meglio di lui eh, che l'ha scritto può parlarcene eh, dico solo allora, è un testo che raccoglie eh, degli articoli fondamentalmente scritti tra l'aprile del 2020 e il giugno del 2021 proprio nel pieno durante il lockdown nel pieno dell'esperienza della pandemia esperienza che Pasquale ha vissuto direttamente quindi credo che questo testo sia anche venga anche da una spinta esistenziale profonda e abbia spinto delle riflessioni molto molto interessanti eh, con un fil rouge direi io l'ho letto con molto interesse e ho trovato un filo rosso che è questo se vogliamo io secondo me, eh, a me sembra che possa essere questo il virus infatti il libro tra l'altro si chiama proprio ha ripreso anche nel titolo disarmare il virus della violenza perché questo termine virus che noi abbiamo imparato ad usare in questi mesi più volte ecco è proprio un po' una cartina di tornasole che fa emergere le contraddizioni e le violenze che sono presenti nel nostro modello sociale ma è anche occasione sarebbe potrebbe anche essere un'occasione per cambiare strada Infatti Pasquale scrive la violenza è l'oggetto di attenzione di questo libro e l'obiettivo di queste pagine è il decostruirne il suo essere ovvia per tutti e invece preparare in qualche modo delle alternative eh? perché credo che tutti abbiamo vissuto questa contraddizione, almeno una contraddizione macroscopica, no? che è quella che eh, qua mentre abbiamo visto tutti la difficoltà la fatica che il nostro sistema sanitario che pure è uno dei migliori al mondo ha fatto per affrontare eh, la, la pandemia nello stesso tempo ecco le spese militari sono cresciute hanno continuato a crescere negli ultimi anni secondo il SIPRI sono aumentati circa il 20% addirittura negli ultimi tre anni e quindi insomma questa è una, è una grandissima contraddizione e nonostante questo Pasquale dice, non si capisce, come mai non c'è una indignazione generale rispetto a questa enorme contraddizione, perché sembrerebbe talmente normale che voglio dire eh, c'è un'emergenza e mettiamo tutte le risorse lì eh, e, non, e, in, e non le buttiamo via letteralmente eh, ad arricchire i mercanti d'armi e a, a, a, a fare, insomma, nelle, nelle spese militari che appunto sono una spesa assolutamente in, non solo improduttiva ma distruttiva e fonte di ulteriore violenza perché dice Pasquale la violenza è un implicito culturale cioè una necessità eh, sentita e avvertita come una cosa un'ovvietà insomma che esiste che c'è come un dato acquisito nella cultura profonda delle nostre società e allora è contro questa eh, contro questo implicito culturale che credo questo libro cerca di lavorare no? e di dare invece proporre invece delle alternative partire dalla critica e cercare delle alternative ecco io chiudo solo ricordando siccome siamo vicini all'8 dicembre e l'8 dicembre è l'anniversario della morte di Anna Bravo una carissima amica una storica che tra l'altro anche Pasquale cita la quale eh, proprio ha contribuito proprio ad una narrazione storica che non fosse solo centrata sulle guerre ma anche sul sangue risparmiato, sulla non violenza, sulla costruzione della pace anziché solo quindi che ha visto la storia non solo come storia delle guerre ma anche storia della pace insomma in qualche modo storia anche del sangue risparmiato che dovrebbe essere che rappresenta il tessuto prevalente della vicenda degli uomini nel tempo e che la storiografia dovrebbe raccogliere e tramandare. Ecco, mi fa piacere solo chiudere dando la parola adesso a Pasquale, ricordando Anna Bravo, perché mi sembra proprio siamo, ci avviciniamo al secondo anniversario della sua scomparsa qui a Torino. Eh, allora, io adesso lascerei la parola a Pasquale, devo girarmi per vederti perché ti vedo nello schermo e non qua e quindi se tu vuoi eh, farci vedere il insomma i tuoi presentarci tu il tuo libro e farci vedere i tuoi materiali poi eventualmente ci possono essere delle domande o nostre o del pubblico mm -hmm. a te la Bene. parola Bene. Gra grazie Angela, grazie per Carlo ehm, lasciatemi dire che per me è un piacere essere con voi eh, anche se a distanza sono venuto tante volte al Torino, al Sereno Regis eh, ed è sempre una, una tappa importante è stata, una tappa importante anche i passaggi che ho, fatto, che ho fatto con voi. Ringrazio per Carlo per questo profilo, insomma, che, che mi ha anche un po' emozionato, nel senso che non mi capio tutti i giorni di sentirmi raccontare da qualcun altro. E ringrazio Angela perché hai colto esattamente l'essenza di, quel, di quello che ho provato a, a, a scrivere in, in questi mesi passati. Allora, io provo di nuovo a condividere lo schermo. Vediamo se ce la faccio. Queste cose sono... Allora... Vedete la copertina? Sì, la vediamo. la vediamo. Bene, bene. bene. Allora, sì, confermo. Quello, quanto dicevi tu, Angela, questo libro è una, è una raccolta ragionata di alcuni, non proprio tutti, gli iscritti tra l'aprile del, del 20 e il giugno del 21. Quindi da quando è partita la, la, il lockdown, sostanzialmente il primo lockdown, fino a quando ho consegnato i materiali alla casa editrice. Ed è una raccolta di articoli che hanno provato insieme a, eh, loro insieme, a esplorare alcune questioni, che sono le questioni che anche tu ponevi prima che sono da sempre, se, da sempre e sempre presenti, ma che eh, sono emerse in tutta la loro contraddizione eh, col dilagare del Covid-19, che è stata una vera crisi sistemica, probabilmente la prima di una serie di crisi sistemiche, temo che ne vedremo eh, altre, anche climatiche per esempio, e che come le, le crisi vere, ha disvelato, esplicitato e amplificato tutte le contraddizioni che appunto erano già, presente, già presenti. Adesso provo a elencarne qualcuna tra le tante che ho, che ho raccontato. Questo è un libro, come dire, non è, una, non è una ricerca filosofica, non è un approfondimento etico, non è una disamina antropologica della violenza, ma è un ragionamento potremmo definire fenomenologico, cioè parte da alcuni fenomeni che ho provato a raccontare, dal quale provo a trarre alcune, alcuni insegnamenti e alcune, e alcune proposte. E allora la prima contraddizione era quella che, che dicevi tu Angela, cioè l'anno scorso, nel 2000, quindi nel pieno dell'esplosione della pandemia, con milioni di morti ovunque, in tutti, in tutti i continenti, abbiamo avuto, come ci, ci ha detto il SIPI lo scorso aprile, il picco di spesa militare globale. Abbiamo toccato ormai i quasi 2.000 miliardi di dollari in un anno, cioè una cifra mai raggiunta prima. È praticamente qualcosa come 5,4 miliardi di dollari spesi al giorno sul pianeta globalmente. 5,4 miliardi che vuol dire 4 milioni al minuto. Ma questa cifra è ancora più impressionante se la paragoniamo al budget biennale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per esempio. In questo momento sappiamo essere così importante sulla scena globale. Allora, ebbene, l'OSM ha come budget per due anni 4,8 milioni miliardi di dollari, budget biennale, mentre per le spese militari si spende ogni giorno 5,4 miliardi. Quindi già questa sproporzione assurda tra la spesa quotidiana e la spesa biennale di un'organizzazione come l'OSM ci pone in maniera violenta appunto questa contraddizione estrema. E stiamo parlando del budget attuale, non dei budget degli anni precedenti, negli anni in cui stiamo cercando di, di, di affrontare questa, questa pandemia eh, straordinaria. Un'altra contraddizione è che contemporaneamente, mentre vediamo i governi, eh, in particolare i governi occidentali, eh, coinvolti in questa corsa a salvare quante più vite umane possibili, Mettendo in campo vaccini a tempo di record, misure anche eccezionali e anche in certi casi magari contraddittorie sul piano della, della democrazia. Tuttavia, mentre c'è questo sforzo eh, nel salvare ogni vita umana possibile, vediamo che, da un lato, eh, le vite umane alle quali facciamo riferimento sono quelle che stanno dentro i confini della, for della cosiddetta fortezza Europa ma no, siamo perfettamente disinteressati a tutti quelli che muoiono ai confini, che siano i confini del Mediterraneo o che siano ai confini tra la Bielorussia e la Polonia in questo momento. E contemporaneamente, mentre appunto facciamo questo sforzo straordinario per salvare ogni vita umana possibile, dilapidiamo anche qua eh, miliardi di dollari e di euro per lucidare 13.000 fiammanti testate nucleari che sono puntate contro la pesta di tutti, contro tutte le nostre teste. Ed è una contraddizione evidente, no? Da un lato eh, risorse, e impegno e eh, ricerca scientifica per la salvezza, dall'altra ugualmente più risorse, più ricerca scientifica, più organizzazione per la distruzione. E... Faccio riferimento nel libro anche ad, alcuni, ad alcune figure, in questo caso per esempio mi viene incontro questo, questa bella riflessione che ha fatto la filosofa americana Judith Butler nel libro sulla la forza della non violenza, nella quale dice come se ci fosse una inegual, diseguale dignità del lutto, per cui il lutto di chi è dentro è degno di essere ricordato, celebrato, il lutto di che fuori è assolutamente indegno, sostanzialmente ce ne disinteressiamo, anzi non facciamo niente o addirittura creiamo le condizioni affinché le persone possano morire senza che nessuno se ne preoccupi. E paradossalmente l'approntamento delle armi nucleari di cui non si parla, non c'è coscienza, come c'era un tempo, però la corsa agli armamenti nucleari continua e come, eh, questa corsa agli armamenti, come dire, mette tutti di nuovo sullo stesso piano, nel senso che mh, una guerra nucleare non farebbe dignità, differenze tra dignità di lutto, nel senso che riequilibrerebbe eh, tutti in una catastrofe eh, generalizzata. E però appunto mi, mi, mi risulta essere una forte contraddizione no? tra, tra la, la ricerca della vita e la preparazione della morte. E poi il dispiegamento con la pandemia, con, eh, ma anche con i cambiamenti climatici, che sono, come si diceva, la futura, in realtà già, già in atto, crisi sistemica, e tra l'altro tra i due è abbastanza evidente che ci sono delle forti connessioni, ma come dire, dimostrano queste crisi la molteplicità, la complessità, le interazioni tra le minacce, tra le minacce che, come dire, ehm, si, si, fanno, si fanno strada nei confronti dell'umanità e del pianeta, che necessiterebbero di dispositivi di difesa a loro volta, come dire, articolati, complessi, declinati. E, invece, invece, io mentre parlo, Sto dimenticando di andare avanti con le, scusate, con le immagini questa, questa riguarda il, la crescita costante della spesa militare globale come indicata dal dal sipri che questo autorevole istituto di stoccolma dicevo e mentre appunto abbiamo queste minacce che sono che, che molteplici complesse articolate che meriterebbero un livello di difesa eh, a sua volta all'altezza all'altezza, e quindi capace di spiegare di spiegarsi su più piani. Eh, in realtà abbiamo che ovunque, e anche nel nostro paese, eh, l'unica eh, modalità, l'unico modello di difesa sul quale, sul quale puntiamo eh, è, quello, è quello militare né è evidente eh, questo titolo del, dell'Espresso del febbraio del 20, quindi quando stava iniziando l'epidemia da Covid in Italia, eh, che come possiamo leggere diceva la sanità pubblica è al collasso, ma ora deve affrontare anche il coronavirus. Mancano 56.000 medici, 50.000 infermieri, sono stati soppressi 700, 758 reparti in cinque anni. Per la ricerca, solo lo 0,2% degli investimenti. Così la politica ha dissanguato il sistema sanitario nazionale, che ora viene chiamato alla guerra. In realtà, mentre metaforicamente il sistema nazionale viene chiamato alla guerra dopo essere stato dissanguato nella modalità che raccontava l'Espresso, in realtà il, il sistema italia i governi italiani che sono succeduti negli stessi anni hanno progressivamente aumentato i eh, preparativi per la guerra vera non per la guerra metaforica al covid qui vediamo appunto questa questo uh, grafico um, a cura del Milex che è l'osservatorio sulle spese militari italiane e quindi come dire è come se è come se, se immaginassimo unico strumento di difesa rispetto a qualunque minaccia, è esattamente quello militare. È come la metafora dell'uomo col martello, no? eh, che cito anche nel libro, Insomma, questa metafora che dice che se un uomo ha come unico strumento un martello, vede tutto il mondo come un chiodo. Quindi se noi approntiamo come unica difesa quella militare, contemporaneamente... Eh, diciamo, decostruiamo eh, altri strumenti di difesa per altre minacce e ci ritroviamo con uno strumento che è inservibile rispetto alle minacce, alle minacce reali. Tant'è vero che è diventata praticamente profetica questa vignetta che è uscita su Avvenire circa dieci anni fa in cui appunto, come potete leggere, l'infermiera chiede al degente cosa ha fatto il suo letto e lui risponde, l'ho camuffato da F35, così spero che non me lo taglino. Noi appunto, dopo dieci anni, abbiamo visto che cosa ha significato essere il paese che ha più, che sta man mano acquisendo un numero che alla fine porterà ad essere il paese che, che ha il maggiore, la maggiore... Eh, Dotazione di F35 in Europa, ma siamo tra gli ultimi paesi per posti in terapia intensiva rispetto alla percentuale di abitanti. E questo per esempio eh, sono alcune delle contraddizioni. Ce n'è un'altra che, che, che nel libro cito e che prendo appunto dagli amici del Milex o, del, o dell'Osservatorio sulle armi di Brescia. Francesco Vignarca, Giorgio Beretta e gli altri. Per esempio, il nostro paese, che è ai primi posti al mondo anche nell'export militare, anche nei confronti di, paese, di paesi nei confronti dei quali l'export militare non potremmo farlo, non solo perché la Costituzione ripudia la guerra, ma anche perché c'è una legge, la 185 del 90, che vieta l'export nei confronti dei paesi in guerra o nei confronti dove sono oppressi i diritti umani e noi siamo il primo partner commerciale bellico, per esempio, dell'Egitto. Nonostante chiediamo, eh, o almeno facciamo finta di chiedere verità, verità e giustizia per Giulio Regeni, nonostante chiediamo il, la liberazione eh, di Patrick Zaki, che è tenuto in galera legalmente come tutti i dissidenti egiziani, eppure noi siamo il primo partner commerciale, perché siamo, per esempio, abbiamo scoperto il paese che contemporaneamente ha ben 231 aziende belliche, aziende che producono armamenti, leggeri o pesanti, abbiamo scoperto inizio pandemia che avevamo, e credo abbiamo ancora, una sola azienda che produce ventilatori polmonari, perché abbiamo dovuto chiedere, comprare ventilatori polmonari dalla, dalla Cina. Anche questa mi sembra insomma una, una contraddizione non, non di poco conto. E poi nel, nel, nel libro ce ne sono anche, anche tante altre eh, di esempi. Allora, il tema è quello che mh, come dire, ripro, riponeva, riproponeva Angela all'inizio, nell'introduzione. Perché? Perché tutto questo avviene senza che ci sia un, un dissenso esplicito, senza che ci sia un'indignazione, senza che ci sia... Una, una rivolta popolare senza che ci siano, come del resto, il popolo, come dire, molti italiani sono anche, anche disponibili a farlo. Noi vediamo che da, da mesi ormai, tutte le settimane, vanno in scena manifestazioni in tutta Italia contro il Green Pass. Quindi, laddove c'è il sentimento di una eh, ingiustizia che ti colpisce direttamente, che sia legittimo o meno, meno per la forza di andare in piazza la si trova. Ecco rispetto invece a questo scenario di cui stiamo parlando, che ha preparato anche la situazione attuale, quindi anche a, alla, ad alcune restrizioni che adesso stiamo vivendo, eppure, come ho scritto in un articolo successivo al libro, le piazze erano vuote quando, quando tutto questo avveniva. E anche i giornali, tranne alcune eh, come dire, meritorie testate, penso a... A Riccardo Iaco, una compresa diretta che ha fatto qualche mese fa, quella bella puntata su, um, dal titolo significativo sulla dittatura delle armi, sostanzialmente sono temi che vengono ignorati, no? ma anche dagli intellettuali. Eh, mentre durante la, la corsa agli armamenti, propriamente detta, il mondo intellettuale, tendenzialmente schierato a sinistra, aveva ben presente il tema del disarmo. Pensiamo a tutti a tutti gli scrittori che hanno partecipato alla Marcia della pace del 61 con Pietro Pin, oggi questo tema è completamente ignorato anche dal mondo della cosiddetta intelligenza. E, e, e quindi non solo, non, solo non, è avvenuto quindi, non avviene questa indignazione collettiva eh, generalizzata che... Eviden queste evidenze, queste contraddizioni meriterebbero, ma anzi, ma anzi il paradigma dominante dell'impegno collettivo per affrontare la pandemia è stato proprio di carattere bellico. Cioè, il linguaggio con il quale abbiamo raccontato quello che avveniva, e lo raccontiamo ancora, è, è, è la metafora che abbiamo utilizzato per spiegare... Ehm, questa necessità di, di un impegno collettivo e condiviso nei confronti del virus ha, ha, ha assunto dei toni assolutamente bellicistici. La, la guerra al virus, gli ospedali come trincee, i, i medici e gli infermieri come eroi di questa guerra o la caccia ai disertori, di no? tutti quelli che in qualche modo contravvenivano alle regole stringenti dei vari lockdown. Con, con alcune gravi e fuorvianti anche conseguenze interpretative. Io nel libro ho, ho, ho, ho pubblicato, cioè ho ripubblicato un articolo che allora nell'aprile del 20 eh, era girato molto, in cui elencavo una decina di, di contraddizioni nell'uso di questo linguaggio, che adesso dico solo come titoli, e eh, poi se volete ne parliamo dopo, eh, rispetto a, questo, a, questo, a questa pandemia raccontata come guerra, che era, una, che era ed è una banalizzazione della complessità, perché semplifica ciò che è complesso, perché eh, impersonifica in un nemico ciò che invece è un elemento naturale del quale siamo immersi, perché considera il nemico qualcosa di alieno quando invece è il sistema, che ha generato la pandemia ad essere malato, perché favorisce il depotenziamento delle procedure democratiche, quello che Agamben ha chiamato lo stato di eccezione. E seppure Agamben poi ha preso magari dei, dei percorsi di analisi particolarmente diciamo, eccentrici, in realtà il tema eh, c'è tutto. E il tema della legittima limitazione delle informazioni per cui è sufficiente porre qualche dubbio sulle politiche di contenimento della pandemia per essere subito tacciato di, di, di cosiddetti novax. Oppure eh, il dividere la persona tra amici e traditori, no? i disertori, eh, coloro che, ricordo in quei giorni, magari gli anziani che portavano fuori il, il cane o i bambini che facevano un giro intorno a casa con la bicicletta. E cercare di creare il mito degli eroi, no? appunto, dicevamo i medici e gli infermieri, invece di rispondere dei tagli alla sanità. Quei medici e quegli infermieri non, av non, come dire, non avrebbero voluto essere eroi, ma avrebbero voluto avere eh, più colleghi, più posti, più ospedali, più terapie intensive per affrontare al meglio eh, questa, questa terribile minaccia. E quindi questa metafora ripetuta rilancia il mito della guerra come energia e mobilitazione positiva e di conseguenza come effetto collaterale per illegittima le spese militari, che invece sono causa di debolezza del sistema di difesa e di protezione. E infine nasconde il tema centrale, che è quello del prendersi cura reciproco l'uno dell'altro, che è esattamente il contrario di una impresa bellica ma è un'impresa semmai non violenta. E quindi, come dire, questo è, è, è un po' eh, quello che si è verificato, ma non solo, non solo perché a un certo punto c'è stato il ribaltamento, perché la metafora ha generato una realtà, cioè non solo il nostro eh, vedere, avere l'unico modello di difesa possibile in testa che è quello militare, ha generato il paradigma interpretativo del, della pandemia, quindi della minaccia, ma poi ha generato anche delle conseguenze molto, molto precise, ribaltando eh, il rapporto tra metafora e realtà con la prima, la metafora che diventa generativa della seconda. Perché se si tratta di combattere una guerra, a chi meglio affidarla se non a un generale con tanto di mimetica e stellette? È stata questa è la motivazione esplicita che ha fatto il presidente Draghi, ma anche Roberta Pinotti del PD, che ha detto che si tratta di combattere una guerra e quindi il generale è la persona giusta per, per poterla combattere. E allora, per cercare di comprendere un po' le ragioni di questo progressivo scivolamento, culturale, linguistico, interpretativo e collettivo che non solo non riconosce le contraddizioni tra minacce e difese e tra metafore e realtà, ma anzi le, le promuove, le rinforza senza che questo sia contestato dal sistema politico-culturale, se non dai soliti non violenti, dai soliti noi, i nostri amici, i, quei piccoli movimenti, che citava Piercarlo all'inizio come il Movimento Non Violento, il MIR, la rete italiana e Pasi di Sarum, insomma, i nostri amici. E allora, per poter provare a spiegare perché questo è accaduto e sta accadendo, ho recuperato, come ricordava Angela, il, il modello di, di Johan Galtung, che è un'altra delle cose per le quali io sono, nato, sono grato a, a Nanni ho cioè per la prima volta sentì parlare tanti anni fa a Nanni che era un po' il, come era, il riferimento italiano anche del pensiero di Galtung, questo modello di interpretazione del sistema di violenza che conosciamo tutti e, e, e, e ricordo brevemente, dice, dice Galtung, eh, è vero che c'è un livello di violenza che ci colpisce tutti, perché viene raccontato dai media, viene, viene amplificato, ma soprattutto se accade nel mondo occidentale, mentre la maggior parte della violenza che accade all'esterno nel mondo occidentale eh, ne conosciamo ben poco. Poi magari dopo, se volete, facciamo anche un po' di, di riferimento a quello che è accaduto in vent'anni di occupazione militare in Afghanistan e come è stata raccontata poi la fine. Però comunque la, la, la violenza palese è quella che accade, la guerra, la, la, la violenza sulle donne, eh, o, i comportamenti agiti, violenti agiti in generale. Ma questi, spiega Galtung, sono possibili perché ci sono dei vi, livelli di violenza più profondi che, che sostengono e legittimano il, il livello più, più, più superficiale, che è appunto la violenza strutturale, che nel nostro caso appunto sono le scelte politiche che, che, che portano a investire sui caccia F-35 piuttosto che le terapie intensive, o, o sull'industria bellica piuttosto che sull'industria sanitaria. Eh, le, le, i, decreti, I cosiddetti decreti sicurezza che, che blindano i porti, e tutte quelle politiche, eh, come dire, generatrici di violenza, politiche e sistemi economici, modelli economici, un modello. Di rapina ambientale che considera il pianeta una, una appunto o, o, o degno di rapina di risorse, oppure, oppure eh, meno contenitore di rifiuti eh, e così via. Ma al, al di sotto di tutto questo, se ciò è possibile, tanto il livello di violenza strutturale quanto il, il livello di violenza diretta, è perché c'è un sistema ancora più profondo, che è quello della violenza culturale che è legittima e addirittura dà per scontato che le cose debbano andare così. Eh, come, dice, come dice Anna Arendt, di cui ho messo una, un pensiero nell'incipit del libro, la violenza è, è un implicito culturale che è considerata scontata, e quindi è trascurata per lo più anche dagli, dagli studi eh, politici, dagli approfondimenti filosofici, dalla da, ricerca antropologica, cioè la violenza, tranne alcuni casi particolari, non, è, non viene messo a tema, perché appunto, dice la Arendt, è ovvia per tutti. Eh, L'obiettivo di questo libro è invece provare, naturalmente in una modalità molto, molto semplice, insomma, un punto di tipo un po' fenomenologico, come dicevo, a disvelare questo, questa, violenza, questa violenza ovvia per tutti, questo, questo, questi impliciti culturali, questo dare per scontato il fatto che le cose vadano così e non possono andare diversamente, il fatto che debbano spendersi così tante risorse eh, nei confronti del sistema militare anziché su altri modelli di difesa. Eh, per esempio la difesa civile, un'armata non violenta di cui parlava anche Piercarlo prima. E quindi ho provato a fare un'operazione nel mio piccolo di verità, no? recuperando anche la, il concetto greco di verità come aleteia, come disvelamento appunto, come ehm, rivelazione di ciò che c'è dietro. Sia, sia negli articoli pubblicati in questo volumetto, ma anche in quelli che ho continuato a scrivere dopo e spero di poter continuare finché è possibile ancora. Allora, si diceva la pandemia... Avrebbe potuto essere uno straordinario momento, come tutte le crisi, di, di, di opportunità per ripensare globalmente il sistema. Così, così purtroppo non è stato. Stiamo, stiamo vedendo che eh, si diceva che non avremmo dovuto tornare come prima, ma stiamo tornando probabilmente anche peggio di prima. E allora rispetto a questo io credo che la soluzione non possa essere... Eh, cercata su, eh, esclusivamente sul livello politico. Il livello politico è quello che a un certo punto come dire, raccoglie ciò che è stato seminato. E Quindi io chiudo il, questo, questo libretto con un pezzo su disarmare la cultura, disarmare il linguaggio, disarmare l'educazione. Penso appunto, parafrasando Heidegger, che diceva ormai solo un Dio ci può salvare, io direi ormai solo l'educazione ci può salvare, un'educazione intenzionalmente orientata alla non violenza, capace di modificare questa, questa permanenza che è un po' il, la violenza culturale, quella che, che sottostà al fondo di tutto e legittima il resto. Naturalmente chiudo dicendo che, poi magari chiacchieriamo ancora, ci, ci facciamo le riflessioni insieme. Quello che voglio dire è che ovviamente non, non, non racconto nel libro, né ho detto stasera, niente di nuovo. Non solo perché, per citare Gandhi, verità e non violenza sono antiche come le colline, ma anche perché come dire, questi articoli e questo libro, come, come del resto il precedente, che è quella piccola introduzione alla filosofia della non violenza di Aldo Capitini, non sono per addetti ai lavori, non sono per specialisti, eh, non sono di ricerca eh, filosofica, sistemica ma sono libri di divulgazione cioè che non si rivolgono ai già persuasi ma vogliono provare a arrivare anche nei confronti di quelli, verso quelli che persuasi non sono ancora e che sarebbe meglio provare provare a raggiungere quindi al di là dei nostri circuiti dei nostri circuiti diciamo abituali ecco io per iniziare direi questo dopodiché eh, Interrompo sì. la condivisione e chiacchieriamo pure, insomma. Sì, grazie Pasquale. Mi sentite? Mi senti? Sì. Ci sei? Ah, no, perché qua io non, non riesco... No, no, noi non ci vediamo quindi no, e quindi non ci sentiamo. E, sì, grazie di questa bella, eh, come dire, illustrazione proprio del libro che credo possa stimolare la curiosità... A leggerlo. Eh, io avrei alcune cose da, da chiederti, però lascerei eh, la parola prima se ci sono domande, o osservazioni da parte del pubblico, sia quello che è online sia quello che è qua in sala. E quindi se qualcuno vuole osservare o aggiungere o chiedere qualcosa, eh, direi che abbiamo una ventina di minuti ancora di tempo prima di... Di chiudere quindi se ci sono appunto ho visto c'è anche Pierangelo c'è ci sono ci sono c'è Franca ci sono c'era anche qualcuno c'era c'è Enrico eh, online quindi ci sono persone qua allora se qualcuno vuole chiedere o qualcosa o dire qualcosa Se no, mentre eventualmente ci pensa... Ah, c'è la signora. Perfetto. Se vuole... No, volevo solo fare un commento molto semplice, cioè... Se, sì, sì, sento. Eh, sarebbe utile, secondo me, studiare eh, come paghiamo le tasse quando siamo a scuola, anche nella scuola elementare, perché non ci rendiamo conto di... spesso... Di come, come vanno spese le tasse che pagano i genitori, o poi, credo che questo aiuterebbe molto ad aprire le, sì il discorso del squilibrio tra le spese. Grazie, grazie. grazie. No, no. C'è qualcun altro? Ma posso dire qualcosa? Sì, Capite, sì, Pier, sì. Pierangelo. Ma intanto ringrazio Pasquale Pugliese che Ho seguito tutto e, e ho preso anche appunti perché eh, sono cose, sì, già sentite, ma le ha messe ben in ordine, mi piace molto questo. Eh, io vorrei dire che questa della pandemia speravo all'inizio che fosse l'occasione per una, un cambiamento e anche come Mir avevamo fatto Uh, un anno fa, un po' di più, era, era già era il mese di maggio, mi pare, quando uh, uh, avevamo scritto che si dovrà uscire cambiando, cambiando stile di vita e cambiando politica, proprio perché abbiamo constatato, per esempio, l'insufficienza del servizio sanitario nazionale, in, in, nel momento in cui si rendeva necessario uno sforzo maggiore ma la struttura non lo permetteva. Ecco allora ho detto qui è il momento eh, buono per dire eh, ed è stato lanciato lo slogan meno armi più ospedali eh, e ho detto dai forza questo è il, è il momento buono. Poi invece tutto si è spento e in realtà non ho capito bene il perché è successo questo. E perché via via la struttura militare eh, si è fatta più presente nella, eh, nella realtà eh, eh, anche politica italiana e i soliti eh, come dire, mass media hanno cavalcato questo, come dire, è andato per scontato che servissero i militari per trasportare eh, le salme. Eh, dei morti per, per andare a fare eh, i, i, le strutture per eh, il controllo eh, della, come dire, dei contagi e, e anche per vaccinare adesso. E, e poi siamo arrivati a mettere a capo anche un generale. Allora è, è mancato, è mancato questo e non, so, e non so il perché. Io non so se Pasquale... Eh, ha capito qual è la causa di questo e perché ci siamo fermati, non abbiamo insistito anche noi eh, con quegli slogan e adesso piuttosto si va a protestare contro eh, tutto l'impianto della, della, della lotta alla pandemia senza che venga fuori qualcuno che dica no. Qui si spendono troppi soldi per gli armamenti, per l'esercito e non invece per il servizio sanitario. Ecco, non so come lo spiego questo, poi volevo dire, è vero, il punto. il punto è che non arriviamo alle persone meno addentro al discorso della non violenza. Ci parliamo tra di noi e, e di qui, eh, non sortiamo niente di importante. Ecco, questa è la mia impressione: grazie Pierangelo. Anche c'è ancora una domanda o due, e poi, poi Pasquale magari fa un ok. Sì, io volevo dire questo, che non sono molto informata, non ero, prima che lei lo dicesse, eh, sulla consistenza della vendita e dell'acquisto di armi. Sapevo che molte persone che conosco si erano mobilitate per sensibilizzare con scarso successo, come giustamente lei ha detto. Eh, io credo che eh, quello che mi spaventa più di tutto è che non ci sia più nessuna attenzione se non alla parte, diciamo così, violenta e della nostra realtà. Nel senso che eh, un attimo fa si è parlato di difesa e di armi di ospe eh, ospedali e di armi rispetto a quel mega mega prestito che abbiamo ottenuto all'inizio si parlava di sanità pubblica adesso io non ho mai più sentito dire nulla rispetto alla sanità eh, non sarà più eh, io mi occupo anche di donne eh, maltrattate e eh, ed è un problema, io vorrei parlarne un attimo proprio per questo ricordo che eh, è oggi in giornata. Eh, perché eh, alle volte mi domando, ma eh, dico, non sono molto pratica rispetto di Movimenti per la Pace, li conosco ma non li ho approfonditi. Però mi chiedo da dove arrivi, cioè di chi si affiglia la violenza che per esempio poi confluisce in questa, nei maltrattamenti domestici, confluisce nella eh, violenza e nella rivalità contro i ge tra generi. Allora, eh, sono molto spaventata in qui e ora. Sono spaventata perché... Eh, mi sembra tutto enorme però sono fiduciosa perché per esempio nel nostro piccolo eh, le donne di Torino, le donne in generale, le fe i femminismi eh, diffusi hanno fatto molto per fermare eh, quella che è la violenza sulle donne per cui mi dico, eh, il termine violenza è così diffuso, che è diffuso nelle scuole, che è diffuso tramite le, diciamo così, ehm, i, le, le, mi viene persecuzioni. Purtroppo sono termini molto legati tra di loro. Eh, il, sono diffuse nelle scuole, sono diffuse dappertutto, sono diffuse nelle famiglie, c'è un, diciamo così, disagio generale che secondo me eh, può essere fermato, ma mi chiedo quanto ci vorrà e se si può raggiungere la pace, insomma. Comunque leggerò il suo libro, non appena mi sarà possibile. Grazie. Grazie, grazie molto anche a lei. Paolo? Ecco, io volevo fare una considerazione no, sul, sul discorso perché non c'è questa indignazione eh, contro eh, la violenza, perlomeno la violenza istituzionalizzata. Allora, la concezione che faccio è che oggi in realtà se tu vai a chiedere alla gente, sono tutti contrari, alla, eh, alla guerra, all'uso del, del, della violenza nei conflitti internazionali. Eh, persino i diciamo, leader politici più guerrafondai, non dico solo in Italia ma anche all'estero, non ti dicono che vanno perché amano la guerra. Ecco, la guerra rigeneratrice dell'umanità, la violenza levatrice della storia. Ecco, Sono cose che una volta si sono dette, ma oggi non c'è quasi più nessuno che le afferma. Il problema, secondo me, perciò, e poi certi sondaggi l'hanno dimostrato, no? quando si sono fatti i sondaggi anche, sono, sono, sulle armi atomiche, eh, il 75% della, della gente, non solo in Italia, ma anche negli altri paesi occidentali, di, dichiara di essere contrari. Quando andiamo a intervistare politici presi qua e là, anche di partiti di governo ti dicono, no, no, una follia, eh, cose di questo genere. qui. Però queste rimangono, perché secondo me cioè, la, eh, quella contrarietà alla violenza poi diventa indifferenza alle cause della violenza. Ed è, secondo me, una delle ragioni di fondo per cui noi, i movimenti non violenti, rimaniamo chiusi in un ghetto. Certo, ci sono anche colpe nostre, magari non, non siamo abbastanza efficaci, non approfondiamo bene le cose, no? quello sicuramente. Però il fatto è che la non violenza di per sé va a cercare di rimuovere le cause della violenza, non aspetta che la violenza si manifesta. Mentre invece c'è esecrazione di fronte alla manifestazione della violenza, ma non, non si è altrettanto attenti. E profondi nel cercare perché quella violenza eh, siamo arrivati a quel punto lì questo vale per secondo me per il macro e per il micro ma adesso mi riferivo soprattutto al discorso eh, più del macro più del ecco della violenza strutturale eccetera e la guerra quanto al discorso ecco anche delle effettivamente oggi noi ci troviamo in un paradosso noi ci proponiamo di trasformare in maniera non violenta i conflitti, intendendo i conflitti, quelli che poi degenerano in conflitti armati. con la, eh, Quello che è successo anche nella pandesia è che c'è stata una trasformazione, non dico violenta, ma in, eh, militarizzata, di un qualche cosa che di per sé non ha nulla di violento. No? Cioè, come, eh, dice, per cui sì, c'è un linguaggio, di violenza, di militarizzazione, portato in una campagna, che non è una campagna militare, è una campagna sanitaria. Grazie Paolo. Eh, direi che, se, se vista l'ora, se Pasquale vuoi dire tu due cose in chiusura? Certo, provo a dire due cose in riferimento a quello che, che è emerso. Ehm, vado in ordine allora il tema delle tasse sono da più purtroppo tranne pierangelo di cui ho visto appunto vedo l'immagine per angelo monti e tranne paolo candelari di cui ho riconosciuto la voce e degli altri non so il nome quindi non riesco a quindi la signora che ha parlato delle tasse noi in, in, come primo intervento sì il tema c'è tutto per anni in italia c'è stato la campagna per la disobbedienza fiscale, per l'obiezione di coscienza alle spese militari. Eh, questa campagna come dire, ha avuto una, un suo percorso dignitoso, poi in qualche modo è stata inglobata all'interno della campagna un'altra difesa è possibile, eh, che, che ha fatto fatica poi nel Parlamento ad essere approvata per le ragioni che proverò a dire dopo anche in riferimento a, a quello che diceva Paolo Candelari. Sì, il, il tema però di come vengono usate le nostre risorse attraverso le tasse è un tema che dovrebbe tornare ad essere centrale, quantomeno nel dibattito pubblico, insomma. Nel senso che questo è, è un dato importante, che, che, che quello di cui parliamo è il bilancio pubblico dello Stato, tanto nazionale quanto, quanto quello globale dei vari Stati. E, perché questa, diciamo, militarizzazione... Della, camp della campagna vaccinale, no? anche, anche qua la campagna. Perché io credo che eh, bisogna fare, eh, poiché sul piano prettamente militare, eh, le, gli interventi delle forze armate, anche italiane, sono fallimentari e pensiamo a vent'anni di occupazione militare eh, in Afghanistan, che... Come dire, se fosse stato un esperimento scientifico quello di eh, risolvere i conflitti con la guerra, cioè con lo strumento militare, eh, sarebbe già stata abolita la guerra dalla, dalle opzioni possibili. Ma non essendo uno strumento non essendo uno esperimento scientifico, ma essendo una realtà eh, rispetto alla quale hanno perso tutti, tranne i produttori di armamenti, pensate che questa cifra di 2 mila miliardi di dollari. Di dollari del 2020, è praticamente quasi il doppio di quello che erano le spese militari globali vent'anni fa. Cioè, dall'abbattimento delle torri gemelle e delle guerre che ne sono succedute, eh, tutti hanno perso, eh, non abbiamo tempo adesso per andare nel dettaglio, gli unici che ne hanno guadagnato sono eh, le, le, le aziende belle, le industrie belliche, le aziende militari, al punto che è praticamente raddoppiato il budget annuale, complessivo globale di spese militari degli Stati, cioè di risorse che gli Stati trasferiscono dai bilanci pubblici ai bilanci delle multinazionali degli armamenti. Al punto che la domanda è se le, se le armi, come dire, si producono perché ci sono le guerre, oppure più, mh, a mio parere, più... Opportunamente, se le guerre ci sono, perché si devono vendere le armi. Per cui, molti conflitti che eh, se, se seguissimo le indicazioni di Alex Langer, di cui parlo nel libro, di, eh, anzi, di intervenire con corpi civili di pace, anziché far questo intervenire con corpi civili di pace, interveniamo mandando armamenti, è chiaro che ogni conflitto si trasforma in guerra. Allora, perché sono fallimentari eh, gli interventi militari, nonostante costino un sacco di soldi per la 20 anni di occupazione in Afghanistan? Abbiamo speso noi, come paese, circa 9 miliardi. Eh, gli Stati Uniti hanno speso oltre, oltre eh, 2 mila miliardi di euro solo negli vent'anni di guerra in Afghanistan. È necessario. Eh, ri, rifare come dire l'immagine dello strumento militare della sua utilità eh, proponendolo per eh, impegni di carattere civile per cui siamo al paradosso che chiamiamo le azioni di guerra missioni di pace e chiamiamo gli interventi civili come la campagna di vaccinazione con con la metafora bellica considerandolo una guerra al, al virus per cui in funzione dell'immagine che vogliamo dare dello strumento militare, le metafore attraverso le quali viene raccontato sono, sono opposte. Dopodiché, certo, eh, il PNRR, lo diceva la signora, arriveranno risorse, ma dove andranno? Io ho riportato, ho riportato e lo leggo velocemente, le, eh, cosa c'è scritto nelle linee guida che il Parlamento nell'aprile di quest'anno le linee guida al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, eh, licenziato dal Parlamento italiano, nel quale si raccomanda di incrementare la capacità militare, pie... leggo testualmente dalla linea guida, eh, incrementare la capacità militare dando piena attuazione ai programmi di specifico interesse volti a sostenere l'ammodernamento e il rinnovamento dello strumento militare, promuovendo l'attività di ricerca e di sviluppo delle nuove tecnologie e dei materiali, anche in favore degli obiettivi che favoriscono la transizione ecologica. Cioè, eh, dipingiamo con un po' di verde i nostri armamenti, contribuendo al necessario sostegno dello strategico settore industriale, quindi quello degli armamenti è uno strategico settore industriale, e al mantenimento di adeguati livelli occupazionali del comparto. Laddove il, il problema, come dire, piuttosto che porsi, come, ci poniamo, come sarebbe giusto di fronte agli scenari di cui stiamo raccontando, la il tema della riconversione civile e dell'industria bellica, anche rispetto ai finanziamenti che arriveranno, il tema è come possiamo potenziare questo strategico settore di intervento del, del Paese. E diceva la, la signora che si poneva il tema del PNR, anche rispetto a, a come... Sì, All'interno di questo scenario, come si può affrontare il tema specifico della violenza sulle donne? Io credo che non ne usciremo da questo problema che all'interno di una diminuzione complessiva degli omicidi nel nostro paese, perché questo rispetto agli allarmi di sicurezza, questo va detto, rispetto alla, agli anni 90 e ai primi anni 2000, che in Italia dove, quando in Italia c'erano migliaia di omicidi, no? Pensiamo alle, alle fasi stragiste, alle fasi agli omicidi di mafia, eccetera. Siamo arrivati ad essere uno dei paesi che generalmente è tra i più sicuri d'Europa, con poche centinaia di omicidi all'anno. Non sono in decrescita invece i femminicidi, cioè io, i delitti nei confronti delle donne. Temo che tuttavia, finché non eh, si agisce per decostruire un modello di relazioni fondato sulla violenza, e nella misura in cui noi spendiamo tanto per le armi, stiamo alimentando un immaginario che in ultima analisi fonda il livello di relazioni tra i popoli e tra gli Stati sullo strumento violento, perché a questo servono le armi, temo che quindi impregnano di sé il tessuto culturale, il tessuto culturale, temo che non potremo uscire dalla violenza sulle donne, perché è uno specifico eh, elemento di violenza diretta che sta dentro un sistema che è violento fin dalle radici, fin dalla cultura. Eh, nel movimenti femministi storici, nel pensiero femminista storico da Virginia Woolf in avanti, la, la lotta al patriarcato e la lotta al militarismo sono sempre andate di pari passo, perché era evidente che rappresentavano due facce dello stesso modello di violenza, da cui la necessità di agire ancora una volta sul piano culturale. Eh, tra le tante cose interessanti e giuste che ha detto Paolo Candelari ce n'è una relativa al fatto che eh, anche chi milita nei partiti ne, nella, nella politica spesso si dice contrario a, agli armamenti alle spese militari ai caccia F-35 eccetera io me lo ricordo bene perché ho partecipato a qualche campagna elettorale un paio di elezioni fa um, le elezioni legislative, e mi ricordo che a sinistra tutti si dicevano contrari, così come i 5 Stelle si dicevano contrari. Eh, in realtà, quando si entra nella stanza dei bottoni, quando si va in Parlamento, eh, quando si va al governo, scusate, mi correggo, quando si va al governo, diventa difficile eh, tenere, tenere conto di queste posizioni precedenti perché entra in ballo un elemento pesantissimo di violenza strutturale, strutturale che era quello rispetto alla quale metteva in guardia già il presidente Eisenhower nel 1961 nel discorso di addio alla nazione. Il presidente Eisenhower era stato il comandante in capo delle forze alleate nel Mediterraneo e poi in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale. Era uno che di... Eserciti ed armamenti se ne intendeva molto bene. Eppure nel discorso Dio della nazione del 61 dice, mette in guardia, anche questo lo riporto nel libro, rispetto ai pericoli che il complesso militare industriale, cioè eh, l'insieme eh, eh, eh, degli apparati di sicurezza dello Stato e di produzione di armamenti, che spesso funzionano attraverso porte girevoli, per cui si passa da uno all'altro, un apparato all'altro, ecco, rappresenta un pericolo per il presente, diceva Senauer, ma lo rappresenterà ancora di più per il futuro. Ecco, anche in Italia il complesso militare-industriale gioca questo ruolo fondamentale. Per cui non è un caso se oggi abbiamo come ministro della transizione ecologica l'uomo di punta della ricerca eh, industriale di Leonardo Filmeccanica e all'interno del consiglio di amministrazione Leonardo Filmeccanica invece è andato l'ex ministro degli interni Marco Minniti, cioè il sistema di porte girevoli per cui alla fine eh, il, il complesso militare industriale anche il nostro paese su questo, su questo comparto detta la linea, e la linea è per esempio che l'acquisto dei caccia F-35 vanno avanti, governo dopo governo, indipendentemente dal colore politico. Ma come se non bastasse, adesso siamo, avete avuto anche recentemente Vignarca, quindi sicuramente avrà parlato anche dei Tempest, che sono questi caccia bombardieri europei, Avrà parlato della necessità di eh, armare anche i droni, che sono un'arma terroristica, e così via. Quindi, insomma, in realtà le vere decisioni in questo, in questo ambito non sono prese nei luoghi della rappresentanza politica, ma sono prese in altri luoghi che, che hanno, come dire, degli interessi che, non, che si sottraggono alla, alla, alla valutazione elettorale e, e democratica. Per questo temo che l'unico livello su cui davvero possiamo agire e il livello educativo cioè la misura in cui riusciamo a trasformare eh, dalle fondamenta il senso comune anche rispetto a questo e quindi riprende questo tema ad essere centrale della politica sui giornali sulle testate dei discorsi delle persone anche al bar e quindi diventare di nuovo un tema di rimente rispetto a scenari che altrimenti sono eh, io credo tremendamente, tremendamente difficili nel prossimo futuro. Grazie, grazie Pasquale. Questa replica hai anche risposto già ad alcune cose che avevo in mente di chiedere. Io penso che sia stato un, un incontro molto ricco, molto stimolante, che ci abbia, per chi non l'ha ancora letto, eh, messo veramente la curiosità di leggere questo tuo libro. E Quindi direi che a questo punto ti ringraziamo, ringraziamo tutti quelli che sono intervenuti e ci salutiamo. Grazie, grazie. a voi, grazie ciao. Angela, ciao. grazie ciao. per Carlo, grazie a tutti gli intervenuti. E una, spero di vederci presto di persona a Torino o da qualche altra parte. D'accordo. Ciao. ciao, grazie. Grazie a ancora, te, te. ciao. ciao, ciao. ciao.